Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, vi ricordate più di un anno fa quando FIMI presentò l'X8 SE 2022 insieme a quel drone presentò anche uno smart controller, eh, un dispositivo che è sembrato subito molto interessante che però non è mai arrivato in maniera eh, fisica, è sempre stata una pubblicità disponibile nella pagina di FIMI ma eh, a livello materiale non c'è mai stato, mentre adesso posso dirvi che è arrivato, sì perché dal 27 di giugno nello store ufficiale di Fimi sarà possibile prenotarlo eh, a 369 euro infatti come vedete c'è già un countdown eh, che ci dà appunto la possibilità eh, poi di andare a fare il preordine e le spedizioni inizieranno dal 2 di luglio eh, ragazzi dal punto di vista tecnico è davvero molto molto interessante è una sorta di lui ma con le caratteristiche eh, più avanzate molto più simile la versione del controller smart DJI quello più costoso quello che costa eh, circa 1000 euro che troviamo anche su Amazon mentre lui è una versione un po' più low cost sia dal punto di vista economico che dal punto di vista delle funzioni infatti le caratteristiche ragazzi di questo smart controller di Fimi sono davvero impressionanti ed eccolo qua si chiamerà Fimi TX10 avrà la trasmissione Reolink quindi è compatibile solo con Fimi X8 SE 2022 e Fimi X8 SE 2022 versione 2 eh, avrà appunto la trasmissione Reolink che gli dà 10 km di range in FCC eh, abbiamo un display da 5.5 pollici con una risoluzione di 1080p è davvero tanta roba e se andiamo qua a vedere il dettaglio delle caratteristiche abbiamo detto Reolink 5.5 pollici 1080p abbiamo la possibilità di inserire una SIM per avere una rete 4G abbiamo un processore come vedete octacore abbiamo Un'uscita HDMI: quindi, anche questa è una cosa davvero super interessante perché è possibile appunto trasmettere l'immagine su un qualsiasi altro monitor. Eh, e questo è davvero fantastico. Abbiamo una presa Type-C per la ricarica e abbiamo un'altra cosa davvero interessante che è la luminosità: sì, perché lui avrà una luminosità di 1000 nit. Cosa vuol dire 1000 nit? Calcolate che lui, questa versione, cioè la versione del DJI Mini 3, è 700 nit, mentre i 1000 nit li abbiamo appunto sull'RC Pro il controller DJI da 1000 euro eh, quindi se veramente queste caratteristiche eh, saranno rispettate nella realtà e non solo a livello di scheda tecnica tanta tanta roba soprattutto per un discorso di prezzo perché qua parliamo di un controller come avete visto che in preordine costa 360 euro circa eh, ed è davvero pazzesco rapportati ai 1000 eh, e passa euro dell'RC Pro di DJI. Eh, dal punto di vista estetico, come vedete, è molto simile a lui, l'RC Pro di, quello di cui abbiamo parlato fino adesso, praticamente è identico per quanto riguarda appunto l'estetica, eh, e poi abbiamo Android 9 e in più la possibilità di avere una ricevente che si chiamerà RX10 che si chiamerà RX10 e la possibilità di far funzionare altri dispositivi e soprattutto altri droni autocostruiti con i vari software open source. Praticamente eh, diventa un controller, eh, se vogliamo universale eh, perché è davvero utilizzabile sotto tanti aspetti appunto sfruttando eh, un discorso open source e di eh, possibilità di applicazioni eh, installabili eh, su Android 9. E qua ritroviamo il discorso del 4G. Come vi ho detto, è possibile inserire una SIM per la rete 4G e eh, da quello che si capisce almeno eh, da questa schermata eh, tecnica, eh, il drone potrà essere controllato anche sulla rete 4G oltre che sulla rete WiFi. Eh, almeno così sembra e questo è incredibile. Però c'è scritto che è funzionante solo nei paesi in cui è accettata questa funzione. Eh, e capite che in 369 euro eh, tutto questo è fuori di testa se fatto e funzionante eh, come eh, deve essere ovviamente se sono solo eh, parole scritte e poi sui fatti eh, funziona tutto mm, mm, magari anche no ma questo prezzo, ragazzi eh, ha le caratteristiche di lui e anche di più di lui se vogliamo sotto certi aspetti quindi eh, davvero pazzesco eh, non lo so davvero mette tanta curiosità perché comunque c'è stato più di un anno di attesa io pensavo che non arrivasse mai perché comunque pubblicizzato più di un anno fa e invece Fimi a sorpresa mentre Fimi mi sorprende e tira fuori questo bellissimo eh, device avete un paio di giorni per pensarci perché il 27 eh, c'è questo preordine poi probabilmente viene chiuso il preordine eh, poi eh, sicuramente tornerà in vendita magari dopo ad un altro prezzo perché questo è il prezzo appunto di lancio poi magari il prezzo di vendita eh, post eh, diciamo lancio eh, magari è un po più alto però ragazzi è pazzesco è davvero davvero pazzesco il rapporto prezzo è quello che ci viene dichiarato che è in grado di fare questo smart controller di casa fimi quindi ragazzi se questo è il mio video in cui vi ho dato queste informazioni e queste novità riguardanti il nuovo smart controller di fimi vi è piaciuto e vi è stato tutti lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità tante prime spoiler di quello che arriverà qua sul canale spoiler eh, di posti dove vado a far volare i miei droni sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove